la tecnomagia. Mette assieme due cose che eh, nella mentalità moderna, contemporanea, stanno agli opposti, la tecnica e la magia. E invece iniziare a pensare che possano convivere, iniziare anche solo a mettere tra le possibilità che possano esserci delle tecniche magiche, facilita e di molto la comunicazione tra queste due parti, l'incontro tra questi due mondi. Ora l'esempio eh, più grande di tecnomagia che mi viene in mente è il corso dell'angelo, alcuni di voi che guardano magari l'hanno anche frequentato o si apprestano a frequentarne la prossima edizione che tra l'altro è a fine gennaio quindi in caso chiedete informazioni e, allora lì c'è un percorso accompagnato. Ci sono degli esercizi, ci sono delle meditazioni, ci sono dei punti d'attenzione, delle domande precise durante le condivisioni, ci sono delle musiche, eh, a volte le stesse, a volte cambiano, ma che creano delle atmosfere eh, mirate. Non c'è nulla di casuale, quindi c'è una base tecnica di quel che si fa. Il punto è che poi in questa base tecnica accadono delle cose magiche, intanto assolutamente non programmabili e prevedibili, quindi non si sa come una persona vive l'esercizio che tu proponi, è uguale per tutti, ma poi eh, come eh, ogni partecipante lo interiorizza, lo fa suo, non lo puoi prevedere. Ma soprattutto si apre con la predisposizione tecnica la possibilità di un sentire, di un sentimento, di una risonanza che niente ha di tecnico, ha tutto di magico. Nella tecnomagia si incontrano, e lo guardo in questa carta, tante parti. Dietro questo omino stilizzato confluiscono in questa ruota diversi colori mi piace soprattutto di questa carta il fatto che ci dice attenzione la magia esiste ma a sé stante come anche la tecnica come il pensiero come l'emozione come tutto il resto arriva fino a un certo punto da soli puntando solo sulle nostre risorse per quanto magiche, per quanto tecniche, per quanto preparate siano, si arriva solo fino a un certo punto. Dopodiché c'è sempre il confluire, come alle spalle di questo omino, di una, due, tre, più voci. Per fare un salto oltre quello che conosco, oltre quello che è già il mio possesso, di cui sono già padrone, che dentro ho già assimilato, ho bisogno di un elemento in più, che sia un imprevisto che la vita mi porta, che sia un'occasione che mi offre un incontro, un colpo di fortuna, un viaggio, che sia un corso, che sia una tecnica, ad un certo momento ho necessità di trovare un colore in più che si unisca ai miei e mi apra uno spazio diverso. Ora la cosa estremamente pericolosa a mio avviso riguardo la tecnomagia è che per eh, modalità di pensiero, per formazione di questo periodo storico, la mente tende ad aggrapparsi alla tecnica e la magia la lascia un po' in secondo piano e accadono delle cose grottesche, cioè delle tecniche tecnomagiche diventano solo tecniche e si inizia a valutare gli aspetti magici di quello che si fa alla stregua di tutte le altre tecniche meccaniche. La magia non trova più posto e quindi si iniziano a dare spiegazioni logiche di eventi magici. È chiaro che quando si propone un corso c'è tutta una tecnica per costruire un'atmosfera, per accompagnare un'apertura, per predisporre il corpo, la mente, l'anima ad essere ricettivi, a lavorare insieme, a aprirsi a qualcosa di nuovo. Ma quando un corso o un'esperienza tecno-magica che mi viene portata dalla vita la appiattisco e la faccio diventare al pari di una scienza, eh, la scienza è bella, però è logica, è estremamente logica. E si perde una componente fondamentale, diventa né più né meno una scienza come le altre, ma la si snatura e si fa perdere la sua componente magica, quindi non si può ad esempio di un corso che porta, come ad esempio il corso dell'angelo che accompagna la canalizzazione, fare una valutazione tecnica, come valuterei un imbianchino, come valuterei uno che mi mette i pavimenti in casa. Spero di riuscire a spiegarmi su questa cosa perché anche al di fuori dell'esempio dei corsi che si possono seguire pensiamo ad esempio all'arte, alla poesia, alla musica, ecco sicuramente c'è tantissima tecnica dietro il saper comporre e suonare musiche, dietro il saper cantare anche dietro il saper scrivere poesie, ma se non c'è la componente di sentimento se non c'è la componente magica legata al sentire, legata all'interiorità, alle relazioni, al mondo invisibile, legata all'anima. È una tecnica completamente vuota. Immaginatevi di dover valutare eh, l'operato di un poeta basandosi solo sul suo utilizzo della tecnica, dovendo magari spiegare, perdendosi negli aspetti tecnici, la composizione di una musica. Un certo momento poi uno l'ascolta e dice mi pareva più bella prima quando non lo sapevo. A me è capitata tante volte questa cosa quando eh, ci sono canzoni che magari sono in una lingua che non conosco o magari sono anche tipo in inglese che è una lingua abbastanza comune ma io non parlo bene quindi non capisco cosa dicono e quando poi leggo mi capita di leggere il testo inizio nel cantato a ritrovare le parole a capire che cosa dice subentra tutta una eh, parte mentale non richiesta non la vorrei ma magari mi è capitato riconosco le parole inizio a riconoscere un senso inizio a riconoscere che cosa dice e la parte magica scende passa in sordina preferivo prima Preferivo quando non c'era questa parte e... L'interpretazione era lasciata al suono, alla magia, alla mia suggestione del momento. Ecco, la tecnomagia è fondamentale, nel senso che la magia da sola, tutto femminile, senza un minimo di struttura maschile a sostenerla, si perde. Non prende una forma, non diventa un corpo ben definito, come quello di questo omino, ben stilizzato. Ma se diventa solo tecnica, non c'è più la leggerezza in questo corpo. Si capisce chiaramente che sono degli omini questi, ma... sembra che stiano volando, sembrano estremamente leggeri. Ci si può entrare in contatto quasi fossero dei simboli. Ce l'hanno, una parte magica è molto ben visibile molto ben sensibile. Domani è l'epifania, ci saranno un miliardo di post sui messaggini, sui social, scritti dappertutto che interpretano che cosa vuol dire, che la ricollegano, che la spiegano, però c'è anche una parte di profonda magia. In tutte le nostre giornate e anche e soprattutto nella giornata di domani. Magari si può anche non capirla. Magari anche in quello che ci accade oggi possiamo ricordarci che possiamo comprendere che cosa ci succede nella giornata senza necessariamente dimenticarci che alcune parti passano tra le maglie del pensiero e non sono afferrabili e comprenderle. Anche queste reinserirle nel tutto, semplicemente accettarle come parte della giornata. Sembra una cavolata, ma in realtà è molto molto molto difficile farlo nel quotidiano, perché noi siamo capaci solo di pensare. Siamo fortissimi a pensare, siamo come gente che è andata in palestra un anno e ha allenato solo la parte destra del corpo. E La sinistra? Poi uno dice, sì devi usare anche la sinistra, è facile dirlo ma è quasi atrofizzata, non mi chiede mai nessuno ad usarla, non l'alleno mai. Ecco, se noi vogliamo possiamo crearli dei momenti tecno-magici. La ginnastica che facciamo al mattino banalmente è un momento tecno-magico. C'è una tecnica sempre uguale, semplicissima, che la supporta al di sotto, e poi la componente magica di giorno in giorno è diversa, di giorno in giorno la ascoltiamo noi, un po' ci aiutano le carte, ma soprattutto è il nostro sentire, è il nostro corpo, è la giornata che si prepara o che abbiamo già vissuto. Se ce li andiamo a cercare li troviamo, i piccoli momenti tecnomagici. Ad esempio oggi si potrebbe fare una bella torta, come momento tecno-magico. La tecnica la conosco, la magia ce la metto. Potrei scrivere un racconto, potrei fare un disegno, potrei dipingere un sasso, potrei ballare. La tecnica la conosco, la magia arriva al momento. Insomma ci sono tanti tanti modi di fare come questi omini nelle nostre giornate.